Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix E Marco007, scusate se si sente tanto. È che sto mettendo un po' storico. Ok, dobbiamo, dobbiamo continuare, sei tutti noi. In questo caso Sharp Knight. Ok, continua. Sharp Knight. Comunque, secondo me, degli amici di Sonia dovremmo mostrare solo il primo mondo, perché il resto è tutto uguale. Eh? non è tutto uguale Sì, è tutto uguale sì. sicuro io si sì, ho, ho fatto con Adeline. ma eh. sei sicuro al 100%? non può sì, essere? si l'abbiamo fatto pure insieme con... con ma non, non può essere tutto uguale Perché... è tutto uguale tranne la, la musica e lo, e lo stage del... Eh, sì, ma eh, molte si. cose non si possono fare con tutte le abilità Alcune cose, non si possono fare. le poi le prendi come amico. Ah. Sono il primo mondo, quindi. Sarvi... Anzi, sono... fino a quando non cambia. Eh, solo se quando cambia. No, però quando vediamo che è simile a quella di Shark Knight e degli altri, lo.. Va bene, Lo spegniamo. quindi forse ne mostriamo più al video forse, ma non penso proprio noi stiamo facendo un mondo al video un livello al video e noi ne faremo di meno mm -hmm. un livello è un mondo, giusto? Sì, nel senso appunto, quindi un no, livello No, nel senso che quando No, Sarà via. di meno del primo mondo quello che cambia, perché da Wispy Woods il poi cambia, cioè rimane uguale. Cioè dall'inizio Wispy Woods cambia. Ma, ma se ne abbiamo in corso non possiamo farne una nuova. Non hai sentito, c'erano i salvataggi, si può fare. Meno mm. male che non ha aggiunto. Power. Non capisci quanto ne ho nel mio file di incompli. Ok, addio. Cioè, ti rendi conto che abbiamo parlato di questo dall'inizio alla fine del video. Cioè, fino ad ora del video. Ok. Non abbiamo parlato di niente. Allora, chi doveva.. Dobbiamo... Avevamo un e con A me non fa nessun effetto. perché io c'ho ho un altro no io resto sì. a darmi in cima così guarda mi sa che spargerò questo guarda quanti danni in uno si e io che cosa farlo allora eh nel senso in una passata sti, sti qua si sono sono morti voglio diventare ponda e corpo no nope. Nessuno diventerà quanto Ok un momento di silenzio perché c'è una cosa tipo di Prima di registrare questo video stavamo complainando Stavamo discutendo a riguardo dei copyright si sì, perché non si so. E all'ultimo video di 3D World che abbiamo caricato, che ha nel cioè il secondo, ah, abbiamo avuto 8 copyright. No, 5. 8. 5 nel no. secondo. 8 nel primo. Ah, ok, nel, nel primo video di 3D World. Abbiamo avuto 8 copyright. 8. Sì. Vabbè. Per cosa? Per delle ispezioni di gioco normalissime. Vabbè, no. ma sarà. Audio lo scorcio io non lo a me piace come, come loro si muovono guarda come muovono le mani e i piedi mm. io non muovo niente sono meglio quelli di mezzo servono soltanto per, per, per aumentare la lunghezza del ponte ma del resto non servita niente ok Comunque io sarò veramente per il resto del gioco A meno che non lo perdi, il che è molto probabile. Non che non ho molto più di ma.. No, ma se... no, no, no, lo tengo. <ride> sì. Comunque mi sto liberando della rafforti. Ancora. Ah. Allora. Dobbiamo prenderlo. Scorcio. No, è finita la parte. È finita la scoccio. Non sgocciola più adesso. No, nel senso che scoccia rischiamo per i nemici che hai ucciso. Ok, abbiamo ucciso. No, io non ho fatto mai. Wow, che sto. quello grosso diventa piccolo perché ne ha ucciso Ho fatto bene a mettere le avere visto. Io ero sorto! Altra no, però No, spurash! Spurash solo no, L'ho no preso io la prima! No. Ok, addio ragazzi. Tu sei sicuro della tua scelta? Spurash? Sì. Ok, andiamo a spurash. Gimmi, spurash. Attira, serve a letto? No. no. Flammella, è vero. No, no, è sapertizzante, quindi, quindi fuoco. Fuoco. Allora, Grazie, ce abbiamo Ce l'avevi tu. Ce, ce l'avevi. tu. Ce l'avevi tu. Ecco. Ma. Ma non male. Risolto. Ehi, ehi. Ho, ho risolto il mio so. Ok, ora è lì. Ok, addio. Fì. E poi niente. Eh. No, ti sei sbagliato. Sì, è fuoco, con Francesca è fuoco. Hai detto Zan Partisano. No, ho detto Flamberga e poi mi sono corretto, no, è il fuoco, è Franzista. No, no, tu hai detto Zan che allora, mi, allora mi sto soltanto sbagliando con i nomi Ehi, perché, grazie Perché non me li ricordo mai Ah sì? Sì Ti faccio vedere io che. Allora come di... ho fatto a capire che era l'elemento giusto? Io I don't ricordo. know, ok? Oh. Per ghiaccio è fuoco, per elettro è... è per, per elettro è acqua E per... Uh, fuoco è elettro per, No, per fuoco è acqua No, per fuoco è vento No si sì, è bento elettro ma perché cosa c'entra? perché e tre gli elementi opposti non è vero e non c'entra non oh, vabbè lascia stare che c'entra l'elettro con il fuoco avrebbe senso un uovo ok il fuoco scioglie il ghiaccio per qualche motivo l'acqua la, no Marco Marco vabbè io che ti avevo detto è molto improbabile che ne sai? Che ne so, è sicuro Anche tu rischiavi, però poi io sono caduta sulla, sulla lama Fai sparare a me! Comunque, l'acqua quando la metti su un apparecchio elettronico L'apparecchio elettronico non funziona Sì, ma là è e poi, e poi se soffi su una candelina, la candelina si spegne non è un triangolo, non c'entra niente. Il sì, perché è un... allora uh, così là si occupa, cioè sono opposti. Cosa? Cosa? Uh, Elettro e acqua. Perché se metti. se metti uh, un uh, non so, la TV dentro, dentro il mare, la, la TV non funziona forse. Uh, non funziona nemmeno se la in acqua. Sì, lo so, però non ha, non ha un senso logico questa cosa. Perché a, niente funziona se la metti nella metti qualcosa nella lava. Cioè io, ho ragione io, ok? Non è vero, ho ragione io! Eeeh, no. XD. Ok, usiamo elettro per da Troppo un zamparti Cioè tardi. From head. Fuoco, cioè. Combatteremo il fuoco. Ma che senso ha? Ah combatteremo il fuoco con il fuoco oh. tu non mi hai mai dato torto quando lo, lo dicevo nella let's play perché non l'hai mai detto sì Guarda che, che, che... l'ho detto smettila di, di contraddirmi in qualsiasi cosa Smetti che ho di... ragione io smettila di arrabbiarti sorridendo perché è, è, è... poi io ho guardato io ho guardato la let's play e poi ho pure fatto ho um, pure oh. finito il gioco al 100% okay. E tu pensi di sapere di sapere che Flamberga uh, è, è debole al, al, all'elettro per, Solo perché il triangolo? No, non l'avevo considerato Il triangolo? No, non l'avevo considerato Penso che ci Sella sia quella è per poco? Cioè, Pokémon? No, Pokémon no sì. Per, per i Pokémon funziona così. Ma anche no. Non tutto. Nel senso gli starter. Sì, ma eh, il fuoco per esempio ha pure altre potenze, tipo sul metallo Lo so, però c'è il okay. triangolo comunque. Il triangolo. Anche, anche l'acqua è, è, è forte contro contro Fambello. Ok, speedrunning livello avanzato. Io tu non andare in cielo bravo, l'hai preso tu, sì, che uso. Mi vuole giabbare. Sei pronto? No, ma che fai? Ah, bravo! Ringraziami sì, per tanto! Chi non è morto Ovviamente, perché tu sei più largo che <ride> è grasso Gimmi Nero C'è ancora il sapore di sale Nella pia è buonissimo sparo io marco sparo pure io no sono sparo tu, tu mi hai ucciso due volte no sono sparo no sono sparo no sono sì. eh, no non amico così ora mi raccomando da copyright su questa canzone mi raccomando abbiamo eh nintendo abbiamo eh? fatto abbiamo fatto una cover praticamente quindi quindi no wow l'ho puto così easy proprio guarda una scheggia di ghiaccio oh ora coda oh how dare you Non lo so, volevo premere più per saltare la cazzo. Se viva fare tutto il giro, tipo io. Girarsi dall'altro lato no, eh. Non premere tu, faccio io. Marco, ci fai morire. Tu mi fai morire. Marco, tanto salto io se sei inutile. Qua di... eh, faccio fatto solo fare uh, uh, uh. Ok basta è Comunque è inutile che prendi. Smettila Mi, mi dai nervi Io lo faccio perché Ma mi almeno mi salva la pelle Se tu ti dimentichi che di farlo ci sono pure io Cosa dici? Io, no, io no. non mi dimentico non sono a quel livello di stupine. Mi hai ucciso, però. Non lo so, Kawasaki e Metanite che fine hanno fatto? Oh, Metanite è colpa tua. Sì, perché, perché prima abbiamo sbagliato e poi... E tu ti sei suicidato. Quindi. E Non mi sono suicidato, sono caduto e poi, e poi mi ha ucciso la cosa. Non sei caduto. Mi stavo riprendendo, segue l'animazione che fanno... Che, che stanno abbassati. E fanno Ma allora perché io non sono caduto? Perché tu sei caduto... Io sono caduto sulla, sulla trappola. Tu sei caduto un po' più a sinistra e sei caduto a terra. Mm, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Abbiamo il video, possiamo guardarlo. Ok, guardiamo. Ah non lo vuoi sapere allora. Ma lo devi evitare. No, lo sto mettendo metà metà metà metà metà metà metà metà metà se sei congelato la gravità non ha effetto su te, ricordate la prima regola dei giochi. Non ha mai effetto fino a quando non ti rendi conto. E se Ti eh, tengo? Nice. A me... Nice! No, ti no. non ti niente, io sono sgocciolo. Prendi sgocciolo. Tu non sei sgocciolo. Detto che non sei sgocciolo. No, voglio domal bam. No, non puoi. Per Jamal il Nooo, Morite tutti! <ride> ok, prendi sgoccio. Oddio! Perché lo lancia così il cuore? Ok, ora muori Tu. Mori. E andiamo. Non vuoi il ninja, non vuoi lo strano. Diamante. Diamante. Diamante. Biam! Jamal BAM BAM yeah. Generale Lampo Non so perché ci hanno rimesso la descrizione A Flamberga non l'hanno rimessa No abbiamo saltato la cazzo No guarda Ok continua a spammare Vedi? Hai visto? Appena dopo la cazzo l'abbiamo ucciso eh sì, perché, perché abbiamo... abbiamo perché è Ok, fino alla bella. Wow, 17 minuti. Ci mettiamo sempre di più a fare così. 17 pezzi di puzzle Ah, wow. Ne facciamo un altro. No. Offa, oh, va bene, ci vediamo alla prossima parte. Ciao. Wood